Oggi vedremo come creare un bot in soli tre minuti. Innanzitutto andiamo in Flow. Di default abbiamo già delle azioni di base. Io cancello questa azione perché ora non mi interessa. E mi concentro sul primo blocco. Ci dà già aggiungi test. Dunque clicco qui. Supponiamo di creare un bot per un ristorante. E qui scrivo Benvenuti nel nostro ristorante cosa ti interessa ovviamente scegliete voi le parole più adatte e qui aggiungo due pulsanti uno che chiamo menu e l'altro che chiamo contatti ora a questi due pulsanti devo collegare qualcosa allora semplicemente prendo il cerchietto e lo sposto qui e gli dico di aggiungere del testo. In questo caso inserisco il menu, il nostro menu, eh, e scrivo quello che è il nostro menu. Nel secondo caso voglio aggiungere un numero di telefono. E allora qui scrivo, chiamaci al numero 123. 456 7890 volendo posso anche aggiungere un pulsante con il numero di telefono questo pulsante lo chiamo chiamaci e qui scrivo Ecco come contattarci. Ora, dobbiamo connettere questo bot appena creato alla nostra pagina Facebook. Allora mi sposto all'inizio, faccio doppio clic e qua ho una serie di opzioni. Io scelgo Facebook Page e voglio che dal pulsante iniziale mi porti a questo blocco. Ed ecco che il nostro chatbot è stato creato.